Sindaco, la settimana scorsa la CIG si è riunita nella sala del Consiglio metropolitano. Questo significa che la città metropolitana in futuro potrà avere un ruolo nella gestione e programmazione delle opere di accompagnamento alla, alla TAV? Lo deve avere. E da questo punto di vista a me sembra proprio questa, la sede, proprio la città metropolitana dove fare questa discussione. Mi sembra che il commissario straordinario che eh, ha in mano la gestione della tratta nazionale e anche le opere di accompagnamento, abbia esattamente questa impostazione, c'è cioè un'impostazione che dialoga con le istituzioni, sicuramente i comuni, aggiungiamo noi la città metropolitana oltre che la città di Torino perché questa è una questione proprio tipicamente di area vasta, quindi è sicuramente quella una sede in cui eh, i comuni ma anche la città metropolitana darà, la suo, darà il suo contributo alla discussione.